Buongiorno a tutti, qui Arduino Scanato da Yarforex.com e in questo video voglio riproporre un webinar che ho fatto qualche giorno fa e che parla delle differenze, comunque delle caratteristiche, dell'analisi tecnica tradizionale e del price action trading. Questi sono due eh, approcci al trading, sempre eh, grafici, quindi approcci dedicati non all'analisi fondamentale o comunque eh, l'analisi dei dati macroeconomici, ma l'analisi esclusiva dei grafici. Però ci sono delle differenze, tante volte in giro per la rete, su YouTube, diciamo che io noto molta confusione, essendo stato io eh, la persona che eh, tantissimi anni fa eh, posso dire eh, tranquillamente di aver portato la price action qui in Italia, il price action trading qui in Italia, vi elenco le caratteristiche in questo webinar. Quindi vi auguro intanto una buona visione, ci vediamo dopo per i saluti. Partiamo dal presupposto che oggi io non parlerò di analisi macroeconomica eh, o comunque quella che viene definita analisi fondamentale. Perché potete ben capire che, o comunque probabilmente lo sapete, nel momento in cui si va a investire sui mercati, diciamo che ci sono due grandi fazioni, diciamo due eh, grandi eh, modalità eh, operative, che sono eh, la modalità operativa dedicata esclusivamente all'analisi dei dati, all'analisi eh, quindi dei dati macro, quindi significa eh, per esempio per chi fa valute, come faccio io, il forex, l'analisi eh, di quelli che sono i report eh, delle banche centrali. Quindi ieri per esempio c'è stato il FOMC della Fed, quindi andare ad analizzare il tipo di dato, che tipo di impatto può avere, quindi andare a cercare di capire quali potrebbero essere le aspettative del mercato su quel dato e tutte mh, queste cose. Ovviamente questo è uno dei dati, poi ovviamente l'analisi fondamentale fatta sui principali eh, mercati azionari quindi sugli indici o su ehm, ancora, ancora di più su eh, diciamo, i singoli titoli ovviamente soprattutto sui singoli titoli va a prendere anche tutta quella che è l'analisi dei bilanci dell'azienda X no? e tutta una serie di, eh, di cose quindi l'analisi fondamentale è una cosa e l'analisi grafica è un'altra diciamo che sono le due mh, le due modalità più importanti che sono conosciute al momento per investire sui mercati e diciamo che solitamente eh, c'è un po' un... Eh, come dire, un, cioè, ci sono delle fazioni proprio che si sono create di chi fa esclusivamente eh, investimenti attraverso l'analisi fondamentale e chi analisi tecnica o comunque analisi grafica, ecco, diciamo analisi grafica. E in questo caso... Possiamo, possiamo dire che mh, non c'è un giusto o sbagliato, eh, c'è un... Eh, mh, ci, sono vari punti, ci sono diversi punti di vista, quindi c'è chi guadagna e si trova a suo agio con l'analisi fondamentale e chi con l'analisi grafica, ok? Quindi io non, non voglio dire che una è meglio dell'altra o che con una si può fare una cosa e con l'altra no, no. Poi ci sono anche i trader che... Eh, utilizzano entrambe okay? quindi hanno un approccio più totale al mercato anche questo non voglio dire cosa è giusto cosa è sbagliato non è il mio ma c'è anche questo oggi noi però non vedremo le differenze tra l'analisi grafica quindi tra chi fa tra il graficista e il fondamentalista quindi chi fa analisi fondamentale ma eh, farò un qualcosa ancora un po più di nicchia diciamo eh, perché ho notato negli anni, soprattutto negli ultimi anni, dove anche l'approccio al eh, trading è diventato anche... Eh, diciamo, si è abbassata molto l'età eh, di chi si approccia al trading, vuoi anche un po' tutti questi, eh, questi video YouTube, eh, questi social che portano ad avere anche molti più giovani, che va benissimo, eh, molti più giovani proprio di 20 anni, a entrare in questo mondo e diciamo che purtroppo però questo porta anche ad avere a volte informazioni un po' forvianti eh, relative a... alle modalità operative eccetera perché insomma molti ragazzi che per, ovvie co... per ovvi motivi non possono avere una grandissima esperienza perché se sei molto giovane non puoi avere tanta esperienza però magari sono bravi con lo YouTube eccetera si portano a eh, presentare alcune modalità operative, alcuni argomenti che eh, per chi lo fa da un po' più tempo si nota insomma eh, sono un po' così, un po' acerbi un po' immaturi e quindi eh, spesso viene c'è conf diciamo, molta confusione ecco, tra quella che è l'analisi grafica già in sé quindi l'analisi tecnica più tradizionale e l'analisi di price action ok? Che ripeto, essendo stato la persona che l'ha portata in Italia, posso dire insomma che parlo un po' con condizioni di causa non voglio fare il No, però è la, è la realtà. E ecco, l'analisi grafica. Quindi, se noi andiamo a parlare di analisi grafica, quindi oggi non prenderemo, ripeto, l'analisi fondamentale, che è un'altra analisi che si viene a fare. L'analisi grafica è lo studio di quelli che sono gli andamenti di un mercato per ricavarne una possibile indicazione futura. Cioè quella teoria secondo cui è possibile prevedere l'andamento di un bene quotato studiando la sua storia. Quindi che sia analisi tecnica tradizionale o sia analisi di price action diciamo che è sempre un'analisi di quelli che sono i dati passati, i prezzi passati e, eh, per prevedere ovviamente quindi per andare ad avere un vantaggio competitivo sul mercato. Okay? Eh, ovviamente questo tipo di analisi si prefigge eh, di comprendere l'andamento dei prezzi perché questo rispecchia, come ho scritto qui, le decisioni degli investitori. Questo si basa sul, sul fatto che eh, l'analisi grafica in generale, quindi sia l'analisi tecnica sia l'analisi price action, diciamo si basa sul fatto che mh, colui che investe ripete i propri atteggiamenti nel tempo, eh, ripete le proprie azioni nel tempo. Ok? Cioè il comportamento, se noi mh, pensiamo no, a quello che succede sul mercato, alla fine è. Eh, sono le emozioni spesso che vanno sul mercato, no? sono il sell off che vengono spesso, soprattutto sul mercato azionario, da eh, repentine uscite dal mercato, da eh, trader o comunque da investitori che mh, per paura magari non vogliono più rimanere in quella posizione in quel momento. Oppure spesso c'è l'euforia, si dice, no? sul mercato. Quando il mercato sale, sale, sale, anche, prima parlavamo di fondamentali, anche contro quella che è magari proprio i fondamentali del mercato, eh, perché si sale di euforia e quindi ci sono i mercati che vanno in bolla di volatilità, dico io, e vanno. Diciamo che ci sono alcuni comportamenti che tendono a ripetersi nel tempo. E qui faccio una parentesi. Vedete, ho eh, usato la parola comportamento di chi investe. Cioè, questo ci, ci sta dicendo che per fare trading, poi, e per guadagnare, cioè per fare trading, basta anche solamente avere una tecnica operativa. Poi per guadagnare dovremmo cercare di utilizzare dei comportamenti ecco, il più razionali possibili. Tant'è che noi nella nostra, nel nostro gruppo di Forex eh, facciamo spesso, l'abbiamo fatto uno ieri e vi invito a vederlo insieme ad Antonio Izzi, mio collega in Forex, ex mio corsista, tra l'altro bravissimo in questo campo, e che mi dà una mano proprio a cercare di portare questi contenuti alle persone che vogliono approcciare al trading, che vogliono investire sui mercati. Cioè il comportamento, come ti comporti sul mercato. Ecco, il comportamento ripetuto spesso mostra a livello grafico delle situazioni similari che, se interpretate in un certo modo, possono, fare, eh, possono dare scusate, un vantaggio competitivo All'investitore, al trader che si mette a operare sul mercato. Ok? Quindi, questo, che sia analisi eh, tecnica, o sia analisi di prezzo, comunque è sempre analisi grafica. Ok? L'analisi grafica abbiamo detto essere praticamente il cappello okay, che eh, prende entrambe le, eh, le, le modalità operative tecniche. E eh, infatti, poi. Concludo dicendo in questa slide, dividiamo queste due correnti nell'analisi tecnica tradizionale, aggiungo, e nel price action trading l'ho chiamato. Okay? Ecco, quello che poi adesso andremo a vedere eh, relativo all'analisi tecnica, no, ma soprattutto al price action trading, è quello che io eh, credo sia il modo di fare price action trading. Però ci arriviamo. Allora, andiamo a vedere che cos'è l'analisi tecnica perché poi magari qualcuno di voi eh, sì, lo sa però magari eh, lo vorrei rivedere quindi analisi tecnica contro price action trading ho messo benissimo analisi tecnica studio del movimento di prezzo volume e open interest cioè eh, l'analisi tecnica per definizione è questo quindi già qui avete capito che rispetto alla price action che già capite bene al price action trading, perché dire solo price action a volte può essere un po' anche un po' sbagliato, no? Perché l'azione dei prezzi vabbè, c'è, cioè, ma il trading con l'azione dei prezzi è un'altra cosa. Vedete già che ci sono due cose in più eh, nell'analisi tecnica, poi adesso vedremo proprio tutti i punti eh, vari che differenziano l'analisi tecnica dal price action trading. Studio il movimento di prezzo che qui no, non vi Magari lo vediamo dopo come lo guarda l'analisi tecnica, che lo guarda in modo differente dal Price Action Trader. Volume Open Interest. Allora, facciamo anche qui, apriamo una velocissima parentesi di che cosa si intende per l'analisi del volume dell'Open Interest. Il volume è un indicatore della liquidità di una determinata attività finanziaria, quindi un titolo azionario, un indice, eccetera, eccetera, più è elevato il volume degli scambi e più è liquido lo strumento. Voi sapete che io faccio il mercato delle valute, il mercato Forex, e il mercato Forex sappiamo essere praticamente il mercato più liquido al mondo, no? È quello che ha più scambi. È anche eh, diciamo un mercato dove solitamente, essendo un mercato OTC, over the counter, è difficile... Eh, diciamo riuscire a lavorare con i volumi di scambio proprio perché i volumi sono riferiti al broker che ci dà la contrattazione di quel cambio però con questo non, non significa che può essere anche utile eh? io ripeto, io non uso questo tipo di analisi però è questo quindi l'analisi tecnica si basa sul prezzo sul volume che è appunto quello che abbiamo appena detto e sull'open interest l'open interest che cos'è? l'open interest rappresenta il numero di contratti derivati, principalmente sui futures e sulle opzioni, non ancora chiusi a, un, a, un, a uno specifico momento temporale. Si può definire dunque come la somma di tutte le posizioni, lunghe o corte, aperte nel mercato in uno specifico istante. L'open interest differisce dal valore del volume giornaliero di operazioni. Quest'ultimo, infatti, può risultare differente a seguito di operazioni di day trading. Un aumento o una diminuzione dell'open interest non fornisce informazioni circa l'andamento dei prezzi, ma indica solamente un rafforzamento o un indebolimento dell'attività di trading. L'analista tecnico utilizza anche questi dati dell'open interest, su futures e opzioni, per capire delle cose in più. Cioè diventa come dire, un indicatore in più, come il volume, rispetto a quello che utilizza per esempio eh, il price action trader, che invece va solo su questo, solo sullo studio del movimento del prezzo, ok? E in maniera diversa in realtà da quello che fa l'analista tecnico. Poi lo vediamo. Invece, che cos'è il price action trading? Il price action trading, come dicevo poco fa, è lo studio esclusivo dei movimenti del prezzo, ok? Ovviamente adesso, quello che dirò adesso, è come io mi sono creato questo price action trading, nel senso... Eh, il price action trading è un'arte, un una modalità d'arte di fare trading, eh, è, è, è, ma anche l'analisi tecnica è in realtà tradizionale, cioè ehm, nel, nel mondo, in Canada, negli Stati Uniti, in Cina, in Australia, eh, in Nuova Zelanda ci sono eh, svariate eh, diciamo, modalità operative legate al price action trading, io sono nato, diciamo, eh, quando tanti anni fa in un, in un forum americano eh, di un sito americano c'era un thread mh, di un certo James 16 che eh, parlò di price action e quindi io iniziai a vedere il price action trading in quel modo, in modo abbastanza puro, Ok? E poi nel tempo, visto che ci sono delle correnti anche all'interno di quest'arte di fare trading, price action trading, eh, diciamo che io reputo eh, quelle più pulite, quelle più naked, quelle più nude, quelle più interessanti. In realtà poi io eh, mi sono creato uno, un vestito su misura che credo quello più puro, ecco anche. Se guardiamo un po' in giro per il mondo, vi dico perché poi conosco chi fa un po' price action trading in generale nel mondo, poi ovviamente non conoscerò tutti, però quelli un po' più conosciuti li, li conosco. Ecco, la mia modalità operativa è quella più vicina al puro price action trading, cioè non utilizzo nient'altro, ok? Guardo esclusivamente il prezzo, mentre troverete in giro eh, molti che magari col price action trading magari ci aggiungono una media, due medie, ci mettono un, un qualcosa qualcuno ci mette qualcos'altro, qualcuno ci mette un... Cioè, quello però, ecco sì, può essere definito magari price action trading, però insomma non è così puro. Ecco, nella mia modalità operativa che vedete qui sotto, che adesso andiamo a vedere, invece vado proprio a prevedere eh, l'esclusivo utilizzo del prezzo, ok, in maniera molto semplice e nuda per fare trading. Questo significa che eh, vado a cercare di capire e di approfondire e di esaminare la struttura dei prezzi, come ho scritto qui. Lo studio della struttura. The structure, no? chiamano, lo dicono gli americani. The structure. Io eh, anche qui eh, non, ho, non ho preso eh, da qualcuno in particolare, ripeto, ho fatto una cosa mia, essendo che è tanti anni che faccio trading e soprattutto che è tanti anni che faccio trading in questo modo, eh, proprio tanti anni, potete ben capire che io mi sono completamente focalizzato e approfondito nelle dinamiche dei prezzi, quindi io invece di magari fare, ed è una cosa anche che vi sconsiglio, fare eh, tanti corsi di trading eh, di diverso tipo, eh, che magari mi davano anche informazioni che potevano anche essere interessanti, ho deciso di fare un'altra cosa, eh, di mettermi in proprio, diciamo, e guardare e ehm, cercare di capire eh, che cosa mi arrivava dai grafici. Quindi le informazioni che i grafici mi davano, ok? E solo il prezzo. Quindi da lì praticamente ho creato tutte queste cose che adesso vi cito per capire come leggere quel tipo di mercato. Ovviamente è uno studio che è in continua evoluzione, nel senso che rimangono le basi sempre quelle poi ovviamente come tutte le cose noi siamo esseri umani quindi siamo portati a cercare di migliorarci di evolverci no? è nella nostra specie questo e quindi diciamo che queste sono le cinque quelle che vedete qua che adesso vi cito le cinque caratteristiche importanti su cui io mi sono soffermato negli anni nel tempo e su cui ho cercato di approfondire e studiare perché ho visto che guardando solo queste cose qui, si, ha già tutti gli si hanno già tutti gli strumenti per operare sul mercato. Ok? A livello tecnico almeno. Quindi, l'analisi del trend, quindi capire la tendenza che c'è, se c'è una tendenza, anche, anche capire che non c'è, <ride> è fondamentale. L'analisi della volatilità, sempre attraverso esclusivamente il prezzo, Analisi dei livelli di interesse, quindi quelli che vengono chiamati domanda e offerta, comunque i livelli chiave, eh, io tanti anni fa li chiamavo livelli chiave o livelli di interesse. Analisi degli swing di mercato, anche qui la parola swing nel trading eh, c'è di tutto, io mi sono fatto la mia, ma eh, i punti di inversione, diciamo, anche di breve, del mercato se vogliamo tagliare corto, analisi degli swing. Analisi di possibili trigger confermativi. Poi vediamo il tutto con il solo ausilio del prezzo nudo senza indicatori oscillatori. E qui non l'ho messo in eretto, ma dovevo metterlo in eretto nella slide, attraverso l'utilizzo di time frame come mensile settimanale giornaliero. Ok? Quindi abbiamo visto le due eh, diciamo, discipline, chiamiamole così: l'analisi tecnica tradizionale e il price action trading. Quindi, una eh, studio basato su. Volume open interest una basata sul movimento del prezzo, sullo studio dell'esclusivo movimento dei, dei prezzi. Ok, ci sono domande fino adesso? Qui tutto chiaro? Ci avevate mai pensato? Perché molte volte si fa confusione riguardo alle due modalità operative. Benissimo, vedo che non ci sono domande. Possiamo andare avanti. Allora, oh, siamo arrivati sulla parte un po' più calda la parte che interessa di più a tutti analisi tecnica price action trading ho fatto questa divisione così è più chiara a tutti magari vi resta anche e la vedete bene allora partirei dall'analisi tecnica visto che siamo partiti da lì l'analisi tecnica eh, analizza il prezzo attraverso pattern non usati nel price action trading per esempio il testa e spalle, i triangoli, le flag, i pennants, i wedge, eccetera, eccetera. Tante volte, infatti, quando faccio le mie trading room al lunedì pomeriggio eh, sul mio canale YouTube, ma anche quando sono eh, nel platinum in trading room con i miei abbonati, soprattutto con chi all'inizio ovviamente, perché poi chi mi conosce lo sa, magari eh, succede che qualcuno mi scrive «Eh, ma hai visto il testa e spalle sul dollaro yen?» Eh, guarda, l'euro-dollaro ha fatto un triangolo o quello che è o ha fatto un doppio massimo tecnico, no? tutte queste cose qua. Ovviamente qui non vi ho citato tutti. Diciamo che queste sono figure di analisi eh, diciamo tecnica tradizionale, mh, date da delle... Prima parlavamo di comportamento degli investitori, no? ecco date da dei, da dei comportamenti degli investitori che possono essere ripetitivi. Okay, ma che l'analisi di press action, poi vedremo, non utilizza. Io, eh, per scrivere queste caratteristiche, mi sono basato su quella che viene definita, diciamo un po' in generale da tutti, la Bibbia dell'analisi tecnica. Quindi non, non è che me le sono inventate queste cose che scritto, ci sono scritte qui, eh? non me le sono inventate io. Sono proprio nell'indice, nel, nel, nel programma del libro di John J. Murphy, appunto definito la bibbia dell'analisi tecnica, quello rosso, con la righina gialla, che io ho tra l'altro, analisi tecnica dei mercati finanziari. Ok? Non ho mai letto tutto, ho letto le prime probabilmente 30 pagine, poi eh, ho deciso di fare price action. <ride> Però eh, mi sono basato proprio su, eh, su questo come per farvi capire che non è che mi sono inventato le cose che ci ho scritte. E eh, tra l'altro diciamo che mh, questa... Mh, questa, questa cosa della Bibbia, non è che lo dico io, eh, diciamo che lo dicono in generale eh, no? gli analisti di tutto il mondo, è finita la Bibbia, e eh, questo libro, mh, diciamo che è stato anche, eh, diciamo, o comunque l'analisi tecnica, eh, la stessa, diciamo, Federal Reserve, okay? ha menzionato, John J. Murphy e questo libro eh, all'interno di una ricerca appunto che esaminava proprio il valore dell'approccio tecnico sul mercato. Quindi cioè, non è che l'analisi tecnica in generale, l'analisi grafica non ha peso, ha un grande peso. Quindi non è che io adesso sto dicendo che l'analisi tecnica non funziona, assolutamente no, anzi, io sono un analista grafico, quindi è ovvio che l'analisi tecnica per me può essere importante. Io ne uso una, una modalità differente di analisi grafica, Ok? che è quello che vi sto dicendo, il price action trading, però l'analisi tecnica appunto che usa l'analisi del prezzo, eh, usa delle, eh, dei, dei, dei pattern da riconoscere che sono completamente diversi diciamo da quello che utilizza un price action trader, da quello che utilizzo io. Quindi, ok? Quindi questi test e spalle, queste robe qua, ci sono, io però per fare trading non le utilizzo, cioè chi fa price action non le utilizza. Ok? Utilizzo di trend line, ecco eh, l'analisi tecnica utilizza le trend line. Sapete? No? Cosa sono? Cioè quei livelli dinamici dove il prezzo spesso si appoggia. Quindi, eh, il prezzo fa questo e voi fate la classica trend line. No? Ve la ridisegno. Questo, e voi prendete il primo punto il secondo punto, poi lo disegnate. E spesso succede che si incontrano benissimo. Queste qui sono le trend line. L'analista tecnico, tradizionale, utilizza le trendline. Utilizzo di alcuni pattern candlestick non usati in PA. Ecco, anche qui, eh, l'analista tecnico, diciamo, chiamiamolo così, analista tecnico perché, ecco, eh, tradizionale, eh, utilizza comunque le candlestick giapponesi, quindi va a, a prendere quelle che sono, ovviamente, eh, le candlestick, Mm, però per esempio utilizza dei, delle tipologie di pattern candlestick che il price action trader non usa, eh, perché utilizza l'analisi candlestick, quella anche lì tradizionale, quella più giapponese, eh, quindi non so, le piercing line, i morning star, i eh, dark cloud cover, eh, evening star. Ce ne sono un mare, no? C'è un libro che tra l'altro ho anche quello che è dedicato a uh, quella che è l'analisi candlestick tradizionale. Quindi l'analista tecnico, come potete vedere, utilizza eh, vari pattern uh, candlestick non usati nella price action. Mm? Poi, come dicevamo prima, analisi dei volumi, analisi dell'open interest... E qui eh, ci aggiungo già l'utilizzo del market profile, per esempio, del value, del value profile. Quindi l'analista tecnico inserisce, come vedete, svariate, eh, svariati, svariate cose, tra cui queste. L'utilizzo di indicatori e oscillatori, quindi medie mobili, stocastici, RSI, MACD, eh, ce ne sono un mare, ok? Basta che apriate la, anche la piattaforma di IG, eh, che vi permette di avere un sacco di eh, indicatori oscillatori da inserire eh, nella, vostra, diciamo, eh, nella nel vostro grafico. Quindi diciamo che l'analista tecnico tende a eh, inserire appunto queste cose per supportarsi nelle proprie scelte di investimento, nelle proprie scelte di trading. L'utilizzo di Fibonacci, quindi quell'indicatore che viene inserito eh, appunto per eh, questo viene utilizzato anche per la price action, poi lo vedremo, eh, per vedere le percentuali per esempio di ritracciamento, di estensione, eccetera. Poi l'utilizzo di train frame di qualsiasi tipo, quindi l'analista tecnico, colui che fa il trader tecnico, perché poi adesso qua abbiamo parlato di analista tecnico, ma poi c'è trader tecnico, diciamo che quindi l'analisi tecnica sempre prendendo dal libro John J. Murphy, che è la Bibbia dell'analisi tecnica. Uh, dice che uh, diciamo, l'analisi tecnica si può utilizzare sia su time frame alti, mensile, settimanale, daily, sia su time frame bassi, quindi sotto il daily, diciamo uh, 4 ore, 1 ora, 2 ore, 10 minuti, 30 minuti, 15 minuti, 5 minuti, bla bla bla. Ok? Quindi l'analisi tecnica diciamo, ha questo. Utilizzo di tecniche come le onde di Elliot o i cicli temporali, sicuramente ne avrete sentito parlare, no? Quindi eh, diciamo che sono anche questi approcci che sono contemplati nella Bibbia nell'analisi tecnica dei mercati finanziari di John J. Murphy, quindi che fanno parte di un approccio più tecnico tradizionale ai mercati. L'utilizzo dei dati del Cot Report, che penso che conosciate tutti, eh, un, molto conosciuto Larry Williams per uh, utilizzare questo tipo di dato, uh, di report, e anche questo nel, nella Bibbia dell'analisi tecnica. Eh, soprattutto mi pare sia nella prima parte viene citato, viene, viene visto quindi eh, all'interno diciamo dell'utilizzo dei dati tecnici c'è anche eh, l'utilizzo di questo report quindi che va a inserire praticamente eh, le posizioni eh, diciamo nette, lunghe mh, e corte eh, sui vari mercati mh, dei principali attori diciamo che fanno parte del mercato e poi analizzare anche i dati fondamentali. Qui l'ho messo per ultimo perché ho messo per alcuni trader, cioè che cosa significa? Significa questo. Sempre nella Bibbia viene citato il fatto che alcuni trader tecnici eh, utilizzano entrambi eh, le modalità, cioè come dicevo all'inizio l'analista tecnico, il trader tecnico magari si sì, usufruisce dell'analisi dell tecnica tradizionale, ovviamente sto parlando di quella, ma... Va a vedere anche l'uscita dei dati, va a esaminare eh, quelle che possono essere le aspettative sui dati e, e quindi va a fare anche un lavoro di questo tipo, cioè l'analisi tecnica dice questo, ok? Il price action trading invece, qui c'è meno, meno cose, che cosa fa? Analisi del prezzo nudo principalmente su time frame weekly e daily, ok? Questo ovviamente, ripeto, qui tutta questa parte destra per price action trading è perché io ho comunque, mh, mi sono creato questo, questo vestito e come dicevo all'inizio, ehm, diciamo che il price action trading che faccio io è quello più puro, cioè se voi andate in giro per il mondo e andate a vedere un po' gli approcci di price action trading che ci sono durante, mh, in giro per il mondo, eh, ecco, quello che vi dico è di diffidare da chi parla di price action e ci mette dentro troppe cose. La vera analisi di price action è l'analisi del prezzo nudo ok, e principalmente su time frame alti. Chi eh, mette la price action e fa price action su price action trading, su time frame sotto il 4 ore, diciamo che eh, sta facendo altro, sta utilizzando probabilmente analisi tecnica più tradizionale. Ok, Quindi analisi del prezzo nudo principalmente, quindi time frame principalmente utilizzati sono weekly daily. poi che ci sia il mensile, un quattro ore utilizzati, diciamo, a lato di questi, benissimo, ci sta, eh, è possibile, il price action trading non lo vieta, tra virgolette, anzi, ma i time frame più utilizzati per leggere il data feed più vero del grafico, quelle che sono le informazioni principali dei grafici, col prezzo nudo, è il weekly e il daily, ok? Come time frame. Poi, uso solo dei livelli orizzontali di domanda e offerta, punti di interesse chiave. Cioè, il price action trader tendenzialmente non usa trend line, usa solo quelli che possono essere anche definiti, per certi aspetti, supporti e resistenze, quindi orizzontali, quindi quelli che vengono chiamati in analisi tecnica livelli statici di prezzo, quindi numeri eh, statici che restano sempre lì, mentre eh, la trend line è dinamico come livello perché? Perché magari qui vale 1, poi vale 2, poi vale 3, qui invece è sempre 3, ok? Non può essere diverso, ecco perché è statico e dinamico. L'analisi diciamo di price action utilizza questo. Poi eh, ci sarebbe da dire anche che in effetti non sono proprio, eh, come dire, mh, no, non sempre sono dei supporti e resistenze tecnici, Infatti io li chiamo domanda e offerta proprio perché sono dei livelli dove sono, e anche qui con IG e sul mio canale, in generale, sui corsi che facciamo, abbiamo spiegato più volte che cosa intendo io per domanda e offerta, livelli di interesse, quindi eh, sì, sono, a volte possono essere livelli di supporto di risenza tecnici, a volte invece sono proprio livelli di domanda e offerta, ok? Comunque livelli di interesse, dove c'è stato interesse a comprare o vendere, e sono livelli statici. Cioè, quello che voglio dire, la differenza è che il price action trader non utilizza trend line, ok? Lettura della velocità slash volatilità di un mercato osservando i movimenti weekly. Mm? Quindi, osservando sempre un grafico settimanale, vado a esaminare in base alla velocità e alla volatilità che c'è stata, non sono nelle ultime X settimane, come si è mosso il mercato. Perché è molto importante come il prezzo arriva in un determinato punto. Ci può arrivare in velocità, in grande volatilità, ci può arrivare con bassa volatilità, si può rimanere in bassa volatilità per svariate settimane. Cioè, queste sono approfondimenti che il prezzo ci dice. E quindi che noi, sempre ovviamente ragionando, perché tutti e due approcci sono approcci discrezionali, dobbiamo andare a lavorare, andiamo andare a studiare. Poi, lettura dei trend, trading range, perché poi dipende, basati sulla volatilità sulla vola e sugli swing principali weekly quindi i trend come li vado a vedere tra l'altro nell'ultimo webinar proprio che abbiamo fatto qui con i che ho inserito nell'area riservata eh, platinum che trovate se siete dei platinum se siete iscritti al nostro servizio platinum trovate tra l'altro la registrazione bellissimo è venuto fuori assolutamente un webinar molto interessante dedicato proprio alle tendenze come leggerle e abbiamo parlato moltissimo di swing cioè io vado a leggere quelli che sono i punti di rotazione del mercato di inversione del mercato anche di brevissimo quindi gli swing eh, anche per leggere i trend o i trading range e quindi questo vedete è sempre analisi pura del prezzo entri a mercato solo attraverso pattern specifici non usati in analisi tecnica tradizionale e tra parentesi è la verità alcuni di mia invenzione dopo anni di studio il doppio massimo lower e il doppio minimo higher sono stati creati da me tanti anni fa la FTV è stata crema, creata da me tanti anni fa, quindi, ma l'inside fake out. Quindi mi sono creato anche dei pattern che ho visto, eh, ecco i comportamenti di cui parlavamo prima. Io utilizzo molto le false eh, violazioni di livello, quindi le bugie sul mercato, le ho sempre utilizzate. Ecco, sono tutte cose che io ho visto nel tempo essere delle dinamiche ricorrenti. Dei comportamenti ricorrenti sul mercato che possiamo utilizzare a nostro favore per fare trading, no? Perché in effetti quella cosa lì che, che si viene a creare si ripete nel tempo. Okay? Però l'entrare al mercato si fa solo attraverso questi pattern specifici. Nessuna osservazione di dati fondamentali può raperare, ecco. Vedete rispetto, magari a quello che scrive anche la Bibbia, dell'analisi tecnica, eh, il, diciamo il price action trader non deve, non deve okay? guardare i dati fondamentali per operare. Poi magari li può anche guardare per, per i fatti suoi, voglio dire, ma per operare, cioè non deve operare in base al dato, o il dato lo va a supportare nella sua analisi tecnica tradizionale. No, nessuna osservazione dei dati fondamentali per operare. Quindi il price action trader trada quello che vede e non quello che può pensare trada solo quello che vede nell'analisi del prezzo ok? trada solo ciò che vede come diceva poi tra l'altro il grande Joe Ross che ci ha lasciati qualche mese fa trader eh, no, fortissimo che aveva il suo approccio che era molto price action di base anche se diverso dal mio ma era molto price action trading ecco lui diceva sempre trade what you see not what you think no? quindi trada quello che vedi non quello che pensi ecco questo è la, il price action trading è tradare ciò che si vede non quello che si pensa quindi sono, es proprio, ah, sono esclusi completamente dati fondamentali o comunque un'analisi di dati fondamentali da supportare no utilizzo di fibonacci ok soprattutto sui ritracciamenti molto utilizzato in price action a livello mondiale proprio no? quindi il tracciamento eh, i var le varie percentuali di ritracciamento poi noi ci abbiamo inserito anche le varie uh, percentuali di estensione usate anche nell'analisi tecnica tradizionale però, eh? quelle sì e uh, nessun uso, ovviamente l'ho scritto di indicatori, anche se all'inizio ho scritto analisi del prezzo nudo si capisce nessun uso di indicatori, oscillatori volumi, eccetera, usati in analisi tecnica ok? quindi queste sono le differenze principali o comunque sono le Caratteristiche, diciamo, qui ho scritto differenze, però sono poi le caratteristiche di un approccio e dell'altro approccio, che sono entrambi approcci grafici, ok, ma che si differiscono per questo. Quindi non c'è uno meglio dell'altro, non perché io utilizzo la price action che sia meglio, ognuno deve trovare la sua via, ecco, questo deve essere anche il. come dire. Eh, L'approccio al trading deve essere questo, cioè non è che questo sia meglio dell'altro, l'altro meglio di quello. No, no, no, no non c'è questo. Ognuno deve trovare la sua via. Io utilizzo il perception trading che ha queste determinate caratteristiche. Va bene? Bene, allora andiamo a vedere un po' di domande. Anche perché io, ve ne ho male, quello che dovevo dirvi, ve l'ho detto. Allora, Rinaldo mi scriveva prima. È possibile integrare le due tecniche? Magari avere una conferma della visione della price action da un segnale dato dall'analisi tecnica? No, no, no Rinaldo, non si, non si devono integrare. <ride> cioè, non Per me no, anzi ti dico che eh, devi togliere. Ok? Togliere è eh, aggiungere, tra virgolette, è fare meglio. Sul sito IR Forex, che adesso vi faccio vedere, quello qua, che è il sito nostro. Ho fatto un articolo qualche mese fa, per una cosa che ho detto tante volte in tutti questi anni, e che è questo, e che ti invito a leggere, vi invito a leggere, anche questo, perché ho notato le notizie che è in tema con quello che dicevo all'inizio dell'analisi fondamentale, ma questo è quello che mi interessa adesso per rispondere alla tua domanda, Rinaldo. Less is more, ok? Fare meno per fare meglio andate nel sito è un articolo completamente gratuito fare meno per fare meglio vedrete che eh, questa cosa eh, provate a leggerla vedrete che secondo me vi rafforza se volete fare un po l'approccio price action vi rafforza molto mm? diciamo che eh, andare a aggiungere cose anche se, se, se potrebbe sembrare, perché siamo stati abituati così, no? Eh, più cose sai, fin da piccoli, più cose sai meglio è. Ma, mh, non è detto, cioè, nel trading, no? Cioè, ma anche in generale, cioè, bisogna anche sapere le cose e metterle in pratica. Cioè, Se, se io vado a fare no? una qualsiasi cosa, se io so tutto di tutto, anche del trading, se so qualsiasi tecnica, magari sono anche bravissimo, so tutto, però poi mi metto a fare trading No, e magari non non riesco a tirarci fuori neanche un euro come dico sempre a pagarci nemmeno una bolletta no? quindi ecco quello che è importante è si vuole fare price action si deve essere focalizzati su quello si vuole fare analisi tecnica tradizionale benissimo, si ha tutta questa questa di roba che si può inserire nelle proprie analisi ci vuole fare uno o l'altro, uno decide. Cioè, ovviamente bisogna avere degli obiettivi. Alla fine l'obiettivo è quello di guadagnare. Eh? Uh, quindi di fare un trading profittevole, ma non solo di guadagnare, anche di star bene. Cioè, alla fine il trading lo facciamo perché vogliamo migliorarci anche a livello di qualità della vita. Quindi magari di avere più tempo per fare anche altre cose, magari da dedicare anche ad altre attività, no? imprenditoriali, altre attività hobby eh, sport eh, arte cultura qualsiasi cosa voglio dire no cioè il trading essendo un, un tipo di eh, diciamo eh, prof, come dire mh, di, di lavoro possiamo dire di lavoro eh, che si può fare in un sacco di modi ci può permettere anche di avere anche del tempo perché poi quando si fa trading non è che cioè, si, si fa l'analisi si inserisce il trade, poi eh, dobbiamo lasciare no, che è un po' come eh, pi pianti, pianti il seme, poi bisogna che devi aspettare che l'erba cresca, no? altrimenti non è che se, se ti metti lì a guardare cresce il prima, ok? quindi ne, in questo, ne, il tempo che offre il trading ci permette di migliorarci, migliorare la qualità della vita, quindi non è solo il guadagno è un, un sacco di cose e quindi io Credo che chi si, poi si va ad approcciare al trading deve anche capire una volta che un po' capisce quali sono un po' le modalità che si possono utilizzare, cosa vuole fare, però, poi è inutile andare a spaziare no? di, eh, di, di tecnica in tecnica cercando di trovare la strategia, l'approccio che non perde mai. Okay? Mh, ci, ci sono alcuni approcci, bisogna cercare di essere focalizzati su quella che potrebbe essere la eh, modalità operativa che più fa per noi ok, quindi mh, ecco, perfetto, condividi Rinaldo, mi fa piacere sì, perché altrimenti è un mix di cose che poi mh, non so quanto effetto positivo abbia diciamo che ecco, a noi serva, serve l'efficacia no? e quindi per essere efficaci eh, insomma, forse è meglio togliere a volte che aggiungere Massimo, che poi conosco perché Massimo poi è un Platinum, e poi un nostro corsista, conosciamo veramente da tanti anni, ciao Massimo, dice ciao Arduino, nelle mie analisi mi piace anche considerare la forza oltre alla velocità e la volatilità. Questo per identificare bene i casi in cui il prezzo ha avuto la forza di rompere dei livelli di interesse e li ha mantenuti. Beh, questo fa sempre parte della parte, di cui parlavo della velocità e volatilità, no? quindi almeno credo. Cioè, la forza, sì, eh, la forza in che senso? Eh, lo puoi guardare sempre attraverso il prezzo. Se poi ci metti degli altri indicatori, sai già, ovviamente tu lo sai perché ci conosci, che stai uscendo no, da quello che è il price action trading. Stai facendo mettendoci altro. Okay? Se invece questa forza la identifichi, la guardi esclusivamente attraverso appunto i movimenti di tendenza, volatilità, eh, attraverso il prezzo proprio, allora sì ci sta e sei all'interno no? eh, del, della, della cosa. Però in realtà la forza la, la, la leggiamo, cioè per me la forza io la vado a leggere ovviamente nel momento in cui, quando parlo di velocità e volatilità, per me lì c'è anche la forza, cioè eh, quando la volatilità eh, di un mercato direzionale è piena, non so, un mercato verde, verde-verde, fa una barra da 300 pips tutta verde, per me quella è una volatilità importante, una volatilità che mi indica forza per me è all'interno della volatilità non so se stiamo dicendo la stessa cosa però ecco, probabilmente sì quindi questo, perfetto, perfetto sì, sì, sì, molto bene molto bene altre domande? altre domande, intanto mentre voi pensate se avete altre domande da fare, io vi vado ovviamente a condividere la mail nostra, generale info.fi.com il nostro numero whatsapp che abbiamo non da moltissimo eh, dove possete, potete chiedere fare delle domande o comunque per avere informazioni potete scrivere qui e poi il sito ovviamente iarforex.com eh, dove appunto trovate il, il blog trovate la guida gratuita trovate l'iscrizione al Platino eccetera eccetera quindi ecco per concludere così sono arrivato anche al al momento dei dati, diciamo, delle dei nostri riferimenti. Diciamo. Eccoci di nuovo, spero che il webinar sia stato di vostro gradimento, per questo vi chiedo se potete lasciare un mi piace a questo video e ovviamente se non siete iscritti al canale di iscrivervi e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche dei nostri video e delle nostre live. Direi che per oggi è tutto, io vi auguro un buon weekend e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!